Ciao a tutti ragazzi, sono Petru e... no, Igor il Tank te sei. E Igor il Tank. E, tu sei Petru, o oh, Igor il Tank e io sono... sei in X-Ray. Vabbè, ecco. a parte il casino iniziale stiamo facendo un video eh, sull'Xbox a casa mia. di sei X-Ray, esatto. appena ho comprato le nuove mappe, il pacchetto Rising, E lo adesso vi facciamo un po' vedere le mappe. Vi, questo è anche un tutorial come buttare i soldi nel gabinetto. <ride> Vabbè, questo video lo metteremo sia sul suo canale, ovvero Igor e il Tanke, sia sul mio, ovvero The Clan of Games. Esatto, se eh. stai vedendo il mio, su quello di Igor e il Tanke, vai a vedere Senix, eh, sì. The Clan of Game. Se stai vedendo quello di The Clan of Game, stai zitto, eh? Vai a vedere di quello di Igor e il Tank. Almeno. No, ma io volevo la classe quella. No, volevi quella classe. Ancora col balistico diamante e con il coltello. Ah, ecco, allora. Questa è la prima mappa è in core. Vedi, vedete che è a Londra, bella la ruota. Guarda, guarda come cambia la luminosità. No, non cambia più. Ok, scappo. allora vediamo un po. Qua ci sono i bagni, la parte più bella. Fai la pipì, un fai attimino la pipì. infatti. Ok. Eh, mi allora, ha sulla... Infatti, che animale. Ok, fatto. Ecco, ecco. Ah, cioè, ti lavo le, le mani. Lavateli. bravo. <ride> <ride> non devi salirci <ride> Vabbè, non sei bloccato a terra. Vabbè. Vabbè poi io... guardo la mappa per sicurezza. Sì, sì, mi asciugo le, le mani, mi perché poi puzzano magari. Asciutte, ah, ma c'era la toga. Metti la testa nel gabinetto. L'ho posto. No, no, va bene. Usciamo. Qua troviamo è la spazzatura. La spazzatura, la nostra casa. No, è la nostra casa. Buonanotte. <ride> <Non> Torniamo qua. Lui <ride> è subito fuori. Guardate, ci sono gli spazi dove non si può salire. Vediamo se qui si può. No, non si può. Non si può. C'è qui. Non si può. Non si può fare niente in questa mappa. Esatto, è solo una mappa di bellezza. Non Infatti. puoi neanche uccidere. Infatti, se notate, non ci sono nemici. Li abbiamo qua. aboliti. Esatto, qui. Allora, qua ci possiamo sedere, penso. Cosa sono sedie? Questa è la sala d'attesa. Ah, sì, sono sedie. No, qua. no, è dove si mangia, penso. Il Mac. Non, non riusciamo Fammi. ad accoltellare... Eh, concession. Scriveteci nei commenti cosa dia concession, perché noi siamo ignoranti. E va bene. Non lo sappiamo. Qua si scivola, non più. Uh, canestro. Qua, siamo di nuovo fuori, no? Non dimmi che si possa no, infatti, si facendo non facendo. si possa. Figurati, ve l'abbiamo detto in questa mappa: non si può fare un tubo. Neanche il tubo, puoi fare una, una domanda: perché ha piazzato un pullman qui? Perché i tifosi sono che bello il pullman è un si, cavallo butta mica, buttami nel cesso. No, Non è qui. Guardate, qui si possono fare altre foto, cacin. Guardate, lo yacht, laggiù cacin. Qui c'è la statua di aspetta, questo lo conosco. Re Artù. No, cacin. no, non è, non è quello di Come si chiama Sto facendo le foto Kacin! Ah, Kacin! <ride> Qua eh, c'è il sa salvagente per i cretini che si buttano Facci vedere come sono i cretini che si buttano Non si può ah, Ecco però non ci salvano noi ah, Perché se eh, io E io rinasco dove? Qui! Vicini Adesso buttiamoci da soli il salvagente dai Buttaci da solo per, per provare No, non tu, il salvagente! <ride> perché salvagente? Per, per salvarci da soli Ah non funziona, non funziona. Vabbè. Allora. Vabbè. Vediamo. Questa è tutta la parte esterna. Poi la parte interna la faccio vedere qua. Non è vero, non ve la faccio vedere. interna qui se dovete fare una chiamatina. Um, Ovviamente è chiuso, non si può fare niente. Certo. Eh beh certo. Ebbene, certo. Ebbene, certo. Qui c'è un passaggio segreto, ragazzi. Ehi, ragazzi, siamo saliti. Vedete, qui ci le scale. Non mi vedete e io camperò qui. <ride> sono qui stragato io. E poi ti attaccano da sopra. E poi mi attacca da solo perché dicono, ma che camper. c'è un, un il caminetto Ah, si può entrare. Non bruciamo noi, perché, perché siamo. È salta? Noi. Vabbè. Yeah, sono eccezionale! Non c'è, non c'è cosa, non c'è cosa, tiro sono niente. No, non c'è Ah, questo niente. per terra, per terra, Non c'è fuori. No, scarso. Siamo sì, un pochino. Questo, cos'è? Cosa, Cosa cosa, cosa, cosa, cosa? cosa? -Bert. qui tutta la parte 6 E ci ritroviamo qui dove sono nato. Uh. Allora adesso facciamo vedere. Allora, qui c'è il ristorante. Là avevo, avevo già fatto vedere i bagni indietro. Io non, non avevo visto il ristorante quando sono venuto. Nemmeno io. Però oh, ho ci ho mangiato, ma non l'ho visto. Qua dentro c'è. Ho mangiato a cocchi chiusi. Questo è il, è il bingo. L Hanno fatto già l'estrazione, ah, davvero? Sì. Aspetta, vediamo sui numeri. Allora, no, mai si vince ma... 8-3. No, non ho visto Qua... i numeri. Aspetta, questa qui è che era la nuova Lamborghini quella la Veneno. È Infatti, questo è il futuro. Eh, ah, che. Ma che cacchiere futuro copiano il passato. È vero. Vabbè, queste è, è le di caca. Le caca, vedete L sta per Lady. C'è anche, anche il segno di Black Ops. E H sta per Hollister. Vabbè, litigaga Hollister. <ride> <ride> qua naturalmente non si può salire perché siamo così ignoranti che non riusciamo a non salire. Non si può fare niente in questa mappa. Però buttarsi si può. Ieee! Yeah! Sparchiamoci le faccia. Oh, wow, questo è un posto segreto. No, qua è per andare sul palco. Wow! Sotto il palco! Va bene, no. andiamo, andiamo sul palco. Sai no. sul palco. Lancia, lancia, lancia, lancia. Non ho niente. No, devi lanciare il coso. Ma lo ti dico. Devi lanciare solo questo. Sì! E vai dai, se ritroviate tutti vincete 10 euro che ve li dà Igor Altano diamo la caccia al coniglio e noi attenzione che emozione no ma dobbiamo andare per uscire io ho paura dai coltella la ciao a tutti ah no io sono così spaventoso sei nudo allora. attento sei vestiti che schifo che schifo, schifo Alan vestiti. ciao a tutti ragazzi qui a Londra ah! Sono luce accesa anche se c'è la guerra, non c'è niente. Non c'è niente. Sì, infatti non è stato distrutto niente. Poi qua si può vedere che si può salire. Naturalmente. Evidenza si può camperare. E eh, vai. cerchi di distruggi qui ci si diverte. Poi qui. Qua boh, si cecchinerà. Si penso. cecchina i nudisci. Tipo. Ehm. Sono X tray, nudo. Guarda, hai coltellato il coltellato computer! No, no. i piccichinei. No. Vabbè, e qui in poco per finita. È finita, non fare è finita la prima mappa. Ok, questa è la prima mappa. Ci abbiamo messo 6 minuti solo per la prima mappa. Riposo. Riposo. È finita con un pareggio. Vabbè. Adesso vi facciamo vedere della seconda. Faremo... E poi dopo un altro video sulle altre due mappe. Esatto, almeno voi sarete in, tri... in trepidazione. No. Andrete in bagno e vedrete allora, il prossimo. No. Ah, perché faranno così schifo? Eh beh, ci siamo noi. Eh, cioè. Dunque. Questo è magma. Ma io volevo usare la mia arma. Il balistico diamante. Sei un beduino. Con il balistico diamante. Questo è magma. Allora, a quanto dico. Eh, a quanto dice la gente? No, vabbè. Ma dico. A casa mia devi sempre lottare. <ride> sì. no, allora, dov'è? Ah, allora, qui vedete, partite c'è già la lava qui dietro. E, però non lo so. Appena... c'è il vulcano. E erutta ma non esce, come me. L'uomo, com'è che fa? Eh. Qua ma... no, lasciami parlare. Ma parla, vale. eh, ecco. qua mi stavo dicendo no. dicono <ride> un iphone gigante Vabbè. Yeah. il vocale rotta. Ma la magma, il magma non aumenta. Sì, è sempre quello, no? Questa è la BC. Questa non è la BC, ma non era nel futuro. Scusa, si è la bici del futuro. Non è elettrica, no? Ah. E comunque, ci sono già le BC. YouTube, guardate, YouTube è il futuro rosa. Si sì, va bene. Comunque vi sto dicendo qui c'è il magma. Guardate cosa fate se ci finite sopra morite. E Bruciate, il <ride> no, ehm, il gattino. Dove? Dove? Il gattino Mangi. nudo. Mm, ma pervertiti. Qui c'è un ristorante giapponese. No, sì. la cosa che dicono che il magma dovrebbe espandersi, scendere e uccidere. Esatto. Quindi, infatti, io vedo che qui tipo si può salire. Poi se. Si può salire qui così il mago ma non vi dà nessun fastidio fino a quando non arriva un nemico che vi ammazza Poi vediamo se si riesce a salire di su qualcosa Ah certo Oh Stamente. bug Questo è un bug No o forse no Eh sì. Sì, sì, è un bug È un bug Ragazzi abbiamo già trovato il primo bug Porchi Beduini Porco lama Porco lama Cioè il primo bug l'abbiamo trovato noi Prova prova No beh secondo me T-Bug Game l'abbiamo già trovato No, devi saltare e buttarti che non ho apposta, tranquillo. No, io mi scaldo, ok? Perché fa freddo, io mi scaldo. Eccolo qui, siamo sopra. Siamo sopra. Anche se effettivamente non serve un tubo Esatto, sopra. però bene bene. Quando sei eh, eh, ma se tipo tu sei qui, cioè, il è qui in demolizione che poi mi che non c'è la demolizione, laggio in fondo e ti metti a camperare, cioè ti metti qui a camperare col mitraione, col cecchino, pom, pom, pom, pom. La cosa bella è che tipo non, non serve a niente però se lì mi fai ehi sono figo io sono qua e tu no, no allora loro piangono e si suicidano ah per quello sì è vero l'auto qui è un pochino andata a fuoco come l'auto dove abito io stanotte è andata a fuoco un'auto non dirlo come perché perché magari poi dopo danno fuoco la tua ah o stiamo scherzando fuoco. non è andata a fuoco nessuna macchina mi sarò io da qui sono venuti i pompieri per sbaglio guarda questo che è il supercar del futuro della polizia ma perché è tutto questo cerchioni no. illega Verdi, per è l'auto di Ken Block, è l'auto di Ken Block e io ci salgo sopra come fa Ken Block. yeah baby Ehi, hey, i just make you. Gizan, baby. Non le so le fatte. Qui potete scegliere le sigarette del futuro. Penso. Cioè, non le fumerete. E le qui guardate. potete scegliere il bancomat. No, questo non è bancomat, questo mi sembra più di lì. Non è un dildo, È un ombrello! È succo! Guarda, è un ombrello, guarda! Ah, come sei intelligente! No, fantastico! Ma nel futuro non, non può piovere. E poi vi faccio notare che qui sarà un passaggio per l'RCXD. Ma sono gli ombrelli per la lava, non vedi? Guarda tutta la furigine. Ok, dopo questa... Qua, vabbè, qua, guardate la lava. Scende. Cerchiamo i bug. No, scherzo. Non oh! Oh! Nuovo bug! Cioè. Passa attraverso la bici. Ma che bug del cagato, eh, le altre bici non ci passano. Guarda. Va bene, andiamo avanti. Ma al... sono tre bici. Sei sei... Sono, sono sulla bici. Vabbè, 30, qua invece 30, cosa 30. vendono? Sempre sigarette qui. Qui potete scegliere carne, panini. Tutto panini a 400. 400. euro. <ride> <ride> Afta di pizza 350 euro, 300 patatine 250 loro. Mi questo. scrivono messaggini. Mm. Wow. Qui vedete, c'è un tra per caso si è proprio pezzato così così, noi possiamo cosa andare. Cosa sono le rimanenze? Le rimanenze. Le rimanenze. Di che materia stai parlando? Economia. Le rimanenze sono da cosa sono date? Dal cibo. Dal cibo che viene lasciato il giorno prima. Lasciato giorno dopo aver mangiato, dopo aver mangiato. Poi potete notare che qui c'è il, il tram Attaccati al tram Attaccati affacciati alla fine Questo posticino Qui c'è il bancomat svaligia svaligia Qui c'è Infatti per prendere un panino non dovete non Dovete Per prendere un panino dovete accedere al vostro bancomat ma, ma dove sono? Sei morto Ah sono qui ragazzi Eccomi qui Sono dove ero prima Ma quindi qui Sì, sta mappa non l'ho ancora capita È troppo grande Si, sì, l'abbiamo già guardata sta mappa no, sta Ci stiamo già perdendo Ah si, sì, questa parte era quella di prima non vi ho fatto vedere ancora un pezzo, però adesso lo faccio vedere perché mi ricordo qua. No, guardate che bello! Il vulcano. Vai, contro. Non ti non fa si niente. Si ne ne ne che ne bello, ne bello, ero rovente, ma non ti fa niente. E qui si può camperare. Ah no, si passa sotto. Che bello, ma ci puoi camperare comunque. No, non capisco niente. Dove mi trovo? Sta parte non l'abbiamo vista prima. Eh no. E tu dici "Io eh, ho già visto tutto. Eh sì, visto Allora, tutto. qui si continua. Ah, si sbuca qui, di nuovo, dove eravamo prima? Hai ah, preso il tram mentre la la se... dritto qua mi ci è passato. Qua sembra tipo MV train uh, underground che ci sono i tram. Vabbè, ma, ma che c'entra? Attaccati al tram. Sì, mo Qua ci troviamo da un altro. E parte. guarda, c'è un coniglio. Qui è dove eravamo nati attimo C'è un coniglio? Sì, salta. Segui Guarda quanti coniglietti. Che sono? Scorbi di mucca. Ma che schifo! È ma pesce ci sarà boh. No, ma che schifo. Sì, è pesce. È pesce del futuro. Ma no, mangeremo pesce radioattivo. No? Anche adesso, eh, però soprattutto nel futuro ah, faccio qua tecnici. vedete è natura ma bug no. No. no peccato. no nessun bug comunque vi stavo facendo una parte che non avevo visto nemmeno io eh, questa parte qua sopra qua c'è un crema ah qui ci sono... ma siamo tornati al negoziato del pesce eh, no siamo all'inizio però mi sono mettendo a vedere ah ecco qui si può entrare e questo è un negozio Wow! Oh, e per lasciarvi vi lasciamo con una morte Morte, morte, tuffo, morte, tuffo. Ma, di, qua, di qua. morte, yeah. Yeah. sei un cretino, <ride> no, no, non sei buttato. No, buttato, Ma dai. Non vai, vai, vai, ma dove vai, vai, vai, vai, vai, sotto morte vai, yeah. fuoco benissimo adesso vi lasciamo al prossimo. vai, vediamo un altro bug. visto Visto che qui non ci posso. Non ci posso attraverso. vai, vai, vai, vai, vai, era un bug! Oh yeah. ragazzi, siamo dei geni Abbiamo già trovato due bug yeah. in una sola mappa. Stai zitto. Yeah. Va bene, comunque yeah. ci vediamo alla seconda. Ancora. Ci vediamo yeah, alla ragazzi. seconda puntata. Hai visto che sotto c'è l'acqua? Sì. Ma va? Ah già cioè, è vero. Sì. Ci vediamo alla seconda puntata. Mi raccomando, al prossimo episodio con le nuove mappe. Studio sì. e un'altra altro. Okay. Ciao a tutti. Ciao.